che la strada normale guardate profondo rispetto per il ciclista cioè devo pedalare anche in discesa vento contrario questa è l'isola dei vulcani e del vento sono i vigneti di Lanzarote davvero qualcosa di singolare Sembra carbone. Non si vede, ma anche tutta questa collina è piena di buche. preso una sarda Eccola qui Niente male Oggi ho preso un ostello Questa è la mia camera Io ho un bagno Ma soprattutto ho un letto e dopo tre giorni di tenda, ragazzi, è difficile da spiegare. Fantastico. Me fue por ahí, subí de Oxola, volví a Aria, Caleta, Pamela. ¿El mirador de río? Sí. ¿Dónde ¿No es he estado con la bicicleta? Sí, hice mucho país, 60 países, bueno, en, en América del Sur, Argentina, Chile, eh, ¿qué hizo más? Bolivia, Perú, Ecuador. Colombia, Bogotá, Cartagena y Nicaragua, Panamá, Costa Rica, bueno, muchos países en Centroamérica. Y hace cuatro años hizo de la isla en Canadá, me fui por Yukon y volví, hizo todos los lagos hasta Toronto. Todo el mundo. Y, Agara, y Agara e poi mi volvi a Chicago 73 anni, sì. Sí, y mi jubilé 55. La bicicletta da quanti anni? Mm. Uh, può essere 30-35. Per bueno, antes io hacía bicicletta, però non per viajare. Quindi hai 73 anni? 73 anni. Complimenti, complimenti. Nací 49. <risa> ok Michelle ciao vero piacere ciao <risos> grazie per tutto ciao ciao Ho trovato del pomodoro ed del prosciutto. Mi sono avanzati due tipi di pasta, l'acqua la sta per bollire, mi trovo davanti al desalinatore di aresife. e sto facendo cuocere un po' il sugo con il prosciutto. Buttiamo la pasta al dente. Ho mescolato il tutto, ci siamo. Il posto l'ho lasciato più pulito di prima, il mondizio è qui, la butterò più avanti quando troverò qualcosa. Sono quasi all'epilogo di questo viaggio e devo dire semplicemente una cosa che ho già detto all'inizio, adesso ne ho una conferma, Lanzarote è un'isola proprio a misura di bicicletta, ciclabili praticamente dappertutto, mi sono sempre sentito al sicuro, cosa che purtroppo dalle mie parti è praticamente impossibile. Ci sono collegamenti di ciclovia praticamente da un paese all'altro, dappertutto. Ci sono cartelli di 5 metri per 5 che avvisano gli autisti, i camion, le macchine di tenersi lontano un ciclista almeno un metro e mezzo con videocamere. Da noi si sta muovendo qualcosina ma siamo ben lontani da questa realtà. basta buon qui le auto si fermano grazie ecco qui Parcheggi Parcheggi sotterranei proprio a ridosso della spiaggia Mi dirigo a Playa onda recupero il cartone, smonto la bicicletta e si riparte, si torna a casa Guardate che pista ciclopedonale Bene ragazzi, anche questa avventura è finita. Altra esperienza incredibile che mi ha dato tanto. Ho imparato nuove cose che sicuramente in futuro mi saranno molto utili. Quello che vorrei trasmettere attraverso questo video ha un significato abbastanza semplice. Qualsiasi cosa facciate nella vita, date più valore al tempo. Siate curiosi. Non abbiate paura di osare. Un saluto e a presto